On my shoulders, but I carry on. Yeah, my fucking flows the definition of supremacy. I'll be sipping Henny, fucking dumb Perignon. Hey. And I murder where it beats so vividly. I guess the enemy is actually my enemy. Which me means self solitude is draining all my fucking energy. But in the other hand, I need to be alone. Far from frauds who say they're feeling me and constantly playing the role. Yeah, all my names. Sickin to the code, the devil's talking to me, he said he broke kill em all Yeah Never too faded with a sippin' code, swimming alcohol, poppin' pillies or just drinking code Yeah I'm already your consciousness You're oblivious to the world, yet it's obvious I'm always nauseous with Become a Confucius We cancel cousin, cause concussion So, but you can fuck with uh, uh, this uh. Ogni giorno mi alzo col mal di testa Sto aspettando il sole solo affacciato alla finestra yeah, yeah. Questa è per ogni passo falso Per ogni colpo passo Vi spoglierò di tutto come Alicarnassi Ho uh. scheletri nell'armadio, ciao cari Conti salati, prossimi salari armati di Sagari Ho perso la ragione ormai da mesi Serial killer al mic tipo John Wayne Gacy no, no. In un click, stronzi ero pesi uh, Ogni mia barra è tipo catechesi uh, Ho perso il conto dei torcioni accesi Se fossi fra gli inglesi la mia tech sarebbe crazy Mi hanno donato la parola, la nuova, la vecchia scuola Le schiaccio sotto la suola Il mio flow è una spina perché punge La tua tipo è una vacca, sai perché? Mmm.